Ciao, benvenuti a un nuovo video. Sì, come avete visto prima, buste sorpresa di Tiger. <ride> ho visto che vi è piaciuto questo tipo di video e ho detto, e allora facciamola ancora. Poi, fatemi sapere, perché se vi piace questo tipo di video, quando trovo le buste sorprese da Tiger, le prendo, e magari non lo stesso giorno, perché sennò sono sempre uguali, le prendo e poi dopo lo facciamo diventare un appuntamento abbastanza a cadenza periodica, non lo so, una volta al mese... Se vi può piacere, allora, e eh, anche perché non so bene, perché se siamo in gialla riesco ad andare a Tiger, eh, arancione, arancione scuro e rossa, ovviamente no, perché non è nel mio comune, quindi devo organizzarmi, ma comunque sia, per adesso ce ne abbiamo, perché sono qui. Dunque, questa volta ne ho presa una piccola e una grande, sono belle pesantine tutte e due, e cosa che ho fatto adesso, quindi dovrò andare a prendere la sgancia punti, perché... Una non ha lo, eh, i gancetti, sono chiusa con eh, la colla, mentre l'altra ha i gancetti. Si vedono? Sì, eccoli qua. Quindi devo andare a prendere la sgancia a punti. Ok, da quale partiamo? Perché sono tutte e due belle pesanti. Partiamo dalla piccola. Mi stava cadendo, non siamo mai. Facciamo così. Vado a prendere la sgancia punti e arrivo allora eccoci qui dunque li sganciamo assieme ricordatevi sempre che li metto alla mia di qua, di qua insomma allora uno era facile l'altro insomma il terzo è venuto sgancia punti ante guerra ma funziona benissimo allora poi a questo punto non ha la colla perché è aperta quindi eh, prima voi poi io Ok? e adesso cosa faccio la metto qui e poi peschiamo andiamo a pescare scusate guardavo la telecamera un attimo solo eh, è tendenzialmente assurdo che più siamo in restrizioni più c'è gente che passa che non ho mai visto comunque sia andiamo a pescare che è meglio allora sento ah, che bella piena ah, me l'immaginavo la carta, quella per gli origami, ma questa è diversa da quella che avevo preso, preso, trovato l'altra volta. Perché questa ha le nuvolette, i colori mi sembrano simili, ma le nuvolette, mentre le altre ha le righe. Me lo ricordo perché non la uso per gli origami, ma per gli sfondi, um, so, decorazioni, per tutto, tranne che gli origami. Il prezzo alla fine. Poi andiamo avanti. Oh... Ma che carini, faccio vedere anche a voi, sono quei gancetti, gancetti, quelle V, quelle, insomma, sono quei angolini per metterci dentro le foto che sono adesivi e vanno messi nell'album, ecco, infatti fanno vedere l'album, magari hanno anche un nome, e vediamo angoli ferma foto autoadesivi ok e sono decorati ma che carini è un foglio un foglio e basta aspettate che lo apriamo e vediamo sono due fogli e sono belli sono tutti decorati ma che carini oddio sto facendo un danno perché mi si sta attaccando la plastica ai gancetti autoadesivi adesivi che non ho, non ho mai usato quindi che carini anche questi andiamo avanti sento allora la confezione è chiusa mm. ho capito cosa sono ma avrà un nome palloncini con coriandoli inclusi quindi ci saranno i palloncini e poi ci metto dentro i coriandoli come decorazione ma l'idea è bellissima! C'è cioè il palloncino. Ok, sono 2, 4, 5 e qui. Ci sono i coriandoli grossi da mettere dentro i palloncini e poi dopo si gonfia il palloncino. Penso che il funzionamento sia quelli belli decorativo e soprattutto è un set era chiuso, l'ho aperto io adesso, quindi ci piace ancora di più. Poi la continua a sentire piena, quindi andiamo avanti, frugo le cose più piccole. Prima la faccio delle cose più piccole, ma queste le adoro. Decorazioni pasquali, no ma sono bellissime, sono integre, cosa non da poco, sono chiuse, cosa non da poco, mi servono le forbici e sono ovetti pasquali da appendere, sono in legno oltretutto, ma sono belli, cioè da appendere o come decorazione, sono belli, sono davvero belli, cioè non avrei mai pensato bello, mi sta piacendo un sacco, andiamo avanti allora, senta, continua, questa è una cosa piccola oh, no vabbè, allora, no vabbè, non so cos'è, ma mi piace non so cos'è, ma mi piace. Ora, mm. non capisco cos'è. C'è scritto? Devo aprirlo? Non c'è scritto niente. Penna a sfera? Oddio, non vorrei... Mi spiegate? Non lo voglio rompere. Ah, no, ok, era duro, ma la testa è la testa di una penna, ancora con la sua cupolina di chiusura. No, ma è bellissimo un coniglietto giusto pasquale non me lo sarei mai aspettata davvero bellissimo wow e poi a questo punto ultima cosa aspettate che la tolgo senza guardare si sì, la busta è vuota quindi ora lo guardiamo allora allora ehm. Gessetti per marciapiede, ah, sinceramente io non li userò certo come gessetti per marciapiede anche perché non ho nessuna intenzione di disegnare sul mio marciapiede di caso però sono intanto chiusi, intanto integri, chiusi con lo scotch e quindi adesso dove ho messo le forbici, vado ad aprirlo Sono fatti a uova. Ma sono bellissimi. proprio col porta uova. Ma sono bellissimi. No vabbè. Cioè questa busta mi ha dato stra stra soddisfazioni. Ed è la piccola. Allora andiamo a vedere un po' il prezzo di questa. Dunque. 3. Per me questo è 3 euro. Mm. 2 o 1? 2, 2 euro questo, 3 e 2, 5, facciamo che è un euro, 6, 7, un euro, tutte cose a un euro, 8 e 9, però sinceramente io su questi ho dei dubbi, o sui palloncini, uno dei i palloncini non vengono un euro, saranno 2 euro e questi ho dei dubbi che vengono a 1 euro anche perché ultimamente ho visto che Tiger ha aumentato i prezzi quindi ho seri dubbi ora mettiamo via tutto a questo punto andiamo a vedere la busta questa grande perché sono stra stra curiosa quindi la apro come sempre le buste di Tiger hanno una colla che non si può dire che non sia colla la sto proprio distruggendo ha una super colla ok lo l'ho distrutta quindi la guardate voi poi io ok ora metto qui oh, sento una cosa in una retina guardiamo subito cos'è ehm Formine, formine, bene, sono delle formine per la sabbia. Ah no, ho capito adesso, delle formine a forma di scheletro. Ed fanno queste figure tipo mh, i dinosauri. Sono formine comunque da sabbia, quindi perché no? Si gioca con le formine. E comunque sono chiuse. Poi, andiamo avanti. Altra cosa che sento, oddio non vorrei che cadesse fuori tutto, ah, ma che carino, allora se lo si è un po' schiacciato ma lo ripristiniamo, è in feltro, è un è sottovaso, un portavaso, una decorazione pasquale come dicono, basta ristringerla un pochino e guardate che bello, è bellissimo, ad esempio per metterci dentro delle... Le uova, ma sì, ma basta ripiegarlo dentro, tanto è il feltro, ecco, e ha già ripreso la forma, no, ma è bellissimo. Cioè, mi piace, mi piace e già mi ha dato l'idea con le uova, quindi già mi piace, già solo per quello sarei contenta. Ma andiamo avanti, ah, so che cos'è, è una penna sfera, e poi è rosa, mentre l'altra era bianca. Che non è uguale. La metto dentro qui. Non è uguale. Ci piace. Sono contenta con poco. Sento una cosa morbida. Grossa. Odio uh, è tutta roba. No. No ma è bellissima. È bellissima. La borsina. È una borsa in stoffa. Quindi è riutilizzabile. Con questi pomponi. No ma è, è bellissima. Sono contentissima contentissima perché è la grande vediamo cosa è caduto questo nastro cinta decorativa ma credo che sia nastro perché ribbon 10 metri quindi nastro che ci si possono fare i pacchi o con questa bella decorazione e poi è integro e ci piace anche questo mi sta piacendo tantissimo una cosa sottile la ghirlanda pasquale oddio cade con eh, il coniglietto un coniglietto ciccione no bellissimo allora come ghirlanda non la utilizzerò mai ma per farci delle decorazioni come segnalibro come tutto bello che soddisfazioni sì ovviamente sono tutti residui di Pasqua ma ci piace vediamo altra cosa uh. Questa ce l'avevamo già. L'altra volta nell'altra busta avevamo trovato proprio questa, mentre nella busta di questa volta abbiamo... che la riprenda. Abbiamo trovato quella con eh, le due diverse, cioè sempre carta da origami, ma una con le righe e una con le nuvolette. Ci piace e ora vediamo. Sento ancora tante cose ne tiro fuori una perché secondo me esatto la conoscevo i gessetti che però sono uova e io le metterei dentro a questo qui pasquale grande idea oh, che comunque sono integre e sono chiuse quindi ci piace allora sento ancora una cosa no, no no no non è una cosa ce ne sono tante allora andiamo questa è lunga. Ma che bella, cos'è? È per forgire. Quattro pezzi. Carta velina per regalo. Contiene quattro foglie e quattro adesivi. Ma è bella, cioè la carta da regalo. Ah, per imbottire le... Ma no, ma so, non per imbottire. Per, eh, per fare i pacchi ma che bella questo è un residuo di San Valentino ma è proprio bella mi piace andiamo avanti devo sbirciare perché allora sono diversi anche questi Sì, ce li abbiamo già trovati nell'altro ma comunque con decorazione diversa e sbirciando ho visto che ci sono ancora due cose quindi li tiro fuori tutte e due senza guardare e adesso la busta è vuota allora una per volta questa la metto giù che non la guardo ma è, è piccioso è pasquale è, è morbidoso è, è un ester è fan è un giochino a carica Bene, sta benissimo. Allora, stai, stai qui sul tavolo che gira mentre lui gira. Guardiamo l'ultima cosa. Ah, dalla scatola, ho detto vabbè, guardiamola per ultima perché è uguale. E invece, no. È diversa, sempre decorazioni pasquali, perché quindi a questo punto c'è da fare l'albero di Pasqua, ed è sicuramente, ma sono stupende, no vabbè, cioè proprio contentissima, proprio contenta, contenta, contenta, anche perché guardando i prezzi, wow, wow, allora, stringiamo, Gessetti che avevamo già trovato ma sono decorazioni di Pasqua perfetta e secondo me 3 euro. Poi eh, andiamo con le cose. Allora, secondo me queste qui da 2, quindi siamo a 5 euro. E non lo so, eh, secondo me anche questa qui viene due. non può venire uno, Cosa dite? Facciamo da 1? Ok, 3, 2, 5, 6. 7 euro con la penna che abbiamo fatto prima nell'altro colore 8 con il nastro sempre utile 9 con la decorazione 10 con il ferma foto okay. 11 con il, la carta da regalo a cuori 12 con la carta da origami 13 con il nostro amichetto che scusatemi adesso mi fermate tutto cioè, è delizioso e la borsa stupenda 14 l'unica cosa che non mi piace ed è ma perché non lo uso e <ride> questi stampini da per la sabbia cioè 15 almeno 15 euro quindi direi che è assolutamente straripagata la box e poi sono tutte cose stupende. Cioè. E niente, spero avete avuto un pochino di compagnia con questo video, fatemi sapere se ne volete altri di questo genere e basta, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ehi, hey, sono qui! Ciao!